Giuseppe Garibaldi ebbe una vita avventurosa Sì, Giuseppe Garibaldi ebbe una vita molto avventurosa Amori, pericoli di vita, episodi sconvolgenti Su questo canale prossimamente verranno pubblicati molti video sulla sua vita Vi raccomando, non perdetevi Ciao, ai prossimi video. Vi aspetto.